Qual è il, il percorso che avevo immaginato per questa chiacchierata? Vogliamo arrivare a interpretare nel modo più eh, corretto possibile, critico anche, quello che sta avvenendo in termini politiche monetarie e fiscali in, in epoca di coronavirus, cioè tutto quello che sta avvenendo cerchiamo di, eh, di interpretarlo, però per essere come ovvio, per essere critici in termini eh, corretti di quello che sta accadendo bisogna avere un minimo di, di cognizione come dire, della, del contesto nel quale certe cose vanno inserite, quindi per evitare di saltare rapidamente alle conclusioni, cosa che invece noi tendiamo a fare senza fare tutto il percorso, bisogna fermarsi un attimo a vedere qual è il percorso che naturalmente poi ci fa giungere a determinate conclusioni, quindi mi permetto di richiamare alcuni concetti chiave che sono veri sempre, quindi questo non c'entra niente il coronavirus, guardiamo quello che un eh, economista osserva, qu quali sono gli strumenti concettuali con i quali un economista osserva la realtà e cerchiamo quindi di eh, comprendere in quale contesto poi certe certe attività certe iniziative di politica economica e monetaria vengono intraprese e quali sono gli obiettivi perché queste non nascono ora sono ovviamente legate a un modello che abbiamo in mente di relazione tra azione eh, di politica economica e monetaria e poi quello che succede a livello macroeconomico ecco una distinzione che credo possa essere utile chiarire è la eh, lo sguardo macroeconomico e lo sguardo microeconomico che sono due sguardi completamente diversi il, in questo momento il microeconomista sta pensando ad esempio a come possono cambiare le nostre abitudini di consumo eh, a causa di quello che sta avvenendo piuttosto che come possono cambiare i, i processi produttivi o l'organizzazione dei fattori produttivi nei diversi settori questa è una visione di tipo microeconomico che tende cioè, a osservare l'equilibrio economico patrimoniale finanziario in caso o comunque l'equilibrio eh, di benessere delle singole, dei singoli agenti economici questo è un obiettivo di tipo microeconomico molte delle cose che noi osserviamo eh, sono in realtà problematiche di tipo microeconomico alle quali si cerca di dare una risposta di tipo generale osservando le cose dall'alto cioè in sostanza si dice se io creo nell'ambiente più caldo, è possibile che la gente esca in maglietta. Quindi a livello macroeconomico si cerca di creare un ambiente più caldo, a livello macroeconomico, perché poi la gente, a livello microeconomico, decida di uscire in maglietta piuttosto che in cappotto. Si cerca di creare un contesto nel quale si poi stimolano le reazioni degli individui, che comunque rimangono fondamentali, perché naturalmente finché l'individuo non reagisce, la, la, la, teoria, la, la macroeconomia dall'alto serve a ben poco allora ragioniamo quindi in termini aggregati che è il, il modo di, di, di ragionare tipico dell'economista in termini aggregati noi abbiamo una domanda aggregata e un'offerta aggregata la domanda aggregata che cos'è? immaginate tutto quello che avete comprato questa settimana nell'ultima settimana poco tanto che sia abbiamo comprato delle cose e abbiamo fatto quindi la domanda aggregata è chiaro che stiamo sommando carne, insalata, servizi, telefoni, eccetera, eccetera. Questa domanda aggregata ha un valore monetario per cui chiamiamola, chiamiamo domanda aggregata. C'è una certa domanda che si crea attraverso il nostro comportamento individuale, la vediamo dall'alto, è la domanda aggregata. Se noi abbiamo trovato delle cose al supermercato piuttosto che su internet, eccetera, eccetera, vuol dire che qualcuno le ha messe lì e quindi c'è un'offerta, un'offerta aggregata cioè una serie di, vista dall'altro dall'alto c'è una serie di industrie, di lavoratori, di attività che fanno in modo che la domanda incontri l'offerta, cioè c'è un'offerta e c'è una domanda e questo naturalmente dall'alto si può rappresentare in modo vergognoso dal punto di vista, come, come lo, lo, lo scriverebbe un bambino, direbbe scusa ma la domanda aggregata da cosa dipende? La quantità di domanda aggregata dipende essenzialmente dal prezzo di tutte queste cose messe insieme aggregate. Quindi trascuriamo, guardando dall'altro, l'effetto sostituzione, cosa domando? Ciascuno di noi domanda un po' di roba e domanda una quantità. Questa quantità ha una relazione con il prezzo, più i prezzi sono bassi e più la quantità di domandata sarà alta, più i prezzi sono alti e, più sarà bassa, e meno sarà la quantità domandata a livello aggregato. Qui per prezzi dobbiamo intendere il livello dei prezzi in generale, naturalmente questo poi si, si deve tradurre in prezzi relativi, ma diciamo a questo livello a noi non interessa il prezzo relativo ma il livello dei prezzi di ciò che, che compriamo. Naturalmente non tutte le cose che compriamo hanno la stessa relazione prezzi quantità, quindi è una rappresentazione come dire estremamente sintetica però efficace ai nostri fini questa domanda. Allora da dove arriva la domanda? La domanda arriva essenzialmente da alcune voci aggregate che sono i consumi delle famiglie, evidentemente tutto questo fa domanda, gli investimenti delle imprese, la variazione delle scorte, perché per, per fare scorte fai domanda, se hai delle scorte e quindi evidentemente puoi usare le scorte come cuscinetto. Diciamo quindi che la domanda interna è la somma di consumi, investimenti e scorte. Poi naturalmente c'è una domanda che è una domanda pubblica, cioè sono le spese del governo, qui rappresentate con l'aeroplano la, da guerra, che al netto delle entrate tributarie danno luogo al bilancio pubblico e alla domanda interna che genera dal settore pubblico. Perché togliamo le entrate tributarie? Perché naturalmente eh, togliamo le entrate tributarie perché Ciò che ci toglie il governo è sostitutivo della nostra domanda. Quindi il governo fa domanda, ma non è la stessa domanda che faremmo noi se pagassimo meno tasse. Quindi in qualche modo le entrate tributarie sottraggono capacità di spesa a famiglie e imprese e questa capacità di impresa sottratta diventa spese del governo e quindi domanda interna. Quindi quella domanda aggregata ha due componenti, una discrezionale come dire, del, degli agenti economici liberi, e invece un'altra non discrezionale ma decisa attraverso decisioni che sono appunto squisitamente politiche, cioè in cosa è opportuno spendere. Questa è la domanda interna. Eh, ecco, adesso si è fermato lo schermo. Ecco qua. Alla domanda interna dobbiamo aggiungere quella che è la domanda esterna, cioè la domanda che gli altri fanno dei nostri beni e servizi e la domanda che noi facciamo deve nei servizi degli altri. Cioè la bilancia commerciale si aggiunge alla domanda interna, ovviamente può aggiungersi in segno algebrico, quindi consegno più, con segno meno, e determina quello che possiamo chiamare il prodotto interno lordo. Cos'è il prodotto interno lordo alla fine? Alla fine il prodotto interno lordo è una, può essere interpretato come una specie di reddito. Ecco, sostanzialmente il prodotto interno lordo è una specie di reddito. Ed è quindi un concetto di flusso, un concetto che riguarda un periodo, un arco temporale. Il prodotto interno lordo dell'anno è un concetto che si avvicina a quello di reddito. Quindi, se il prodotto interno lordo cresce, vuol dire che il reddito in generale, il reddito tende a essere più alto. Se il prodotto interno lordo cala, evidentemente il contrario. Quindi il tema è il prodotto interno lordo in qualche modo rappresenta una sorta di reddito dell'intera del, del, del, del paese nel, al quale ci si riferisce. Naturalmente, noi qui possiamo pensare all'Italia, anzi, dobbiamo ancora pensare all'Italia, così come dobbiamo pensare alla Germania, così come naturalmente possiamo aggregare e pensare all'Europa, è, è chiaro. Diciamo che dal punto di vista contabile, ogni paese ha, il suo, ha la sua bilancia commerciale ancora tutt'oggi, nonostante ci sia l'area di, di libero scambio. Concetto questo importante, questo del prodotto interno lordo, perché? Perché spesso si parla di rapporto tra debito PIL, deficit PIL. Questo prodotto interno lordo perché è così importante? Perché essendo un reddito è la base per il recupero del capitale investito, è la base per il recupero ad esempio dei debiti, è la base che ci consente di recuperare e di pagare interessi e debito, per cui è un po' una specie di fatturato, margine operativo, naturalmente in contabilità nazionale non è una roba del genere, però il concetto secondo me è utile mantenerlo come, come concetto chiave. D'altra parte abbiamo l'offerta, l'offerta è, eh, è, è immagina, immaginate che l'offerta sia eh, un insieme di attività produttive che portano sugli scaffali produttive, distributive, di commercializzazione, di marketing, eccetera eccetera, che portano sugli scaffali, sui nostri scaffali, le cose che desideriamo, nella forma, nel colore e così via. In questo caso è chiaro che l'impresa a parità di costi, più alti sono i prezzi e più è contenta di produrre. Naturalmente ci sono delle limiti, dei colli di bottiglia di capacità produttiva, per cui questa curva che voi vedete inc inclinata, così diciamo a 45 gradi casualmente naturalmente non è detto che sia inclinata in questo modo la curva può essere più sdraiata o più, eh, più ripida se è più sdraiata abbiamo un contesto di offerta economica molto più flessibile perché? Perché riesce a, a, a fare più quantità senza a fare più fatturato dal lato della, della quantità di beni non dal lato del prezzo perché ci sono due modi per un'azienda di di, di, di far crescere il fatturato, aumentare le quantità o aumentare i prezzi. Quindi è chiaro che dal punto di vista macroeconomico la flessibilità di questa curva, che vuol dire sostanzialmente l'essere più piatta, è una di quelle cose importanti, perché consente di, essere, di avere risposte più flessibili alla, alla situazione di, della domanda, per esempio, senza generare prezzi, Questo è a rialzi dei prezzi, la burocrazia, le riforme strutturali. Tutto quello che noi, la flessibilità del mercato del lavoro, tende a portare questa curva e a sdraiarla un po', cioè a renderla meno, eh, più capace di essere orientata alla crescita piuttosto che orientata all'inflazione. Potete immaginare un paese come l'Italia se è più orientato all'inflazione o alla crescita, cioè quando la domanda di pizza cresce il pizzarolo vorrebbe evidentemente mettere su un altro locale a fianco al suo, ma questo ha senso farlo in tempi brevi perché se c'è la fila, la coda di gente davanti alla pizzeria è chiaro che la cosa migliore è fare un altro locale dove a, dove a parità di prezzi servire pizze a tutti. Ma se questo signore per aprire la pizzeria a fianco ha bisogno di chiedere 150.000 autorizzazioni e poi non gliele danno e passa sei mesi eccetera eccetera, cosa fa secondo voi? Prende e aumenta il prezzo della pizza. È la cosa più ovvia, c'hai la coda davanti alla pizzeria, prendi e aumenti il prezzo. Aumenti il tuo fatturato, ma non fai occupazione, non generi nuova occupazione, non chiami i camerieri, non chiami quello che fa la ditta che ti porta i tavoli, eccetera, eccetera. È un modello che non riesce a crescere. Viceversa, è chiaro che più è dritta, più è sdraiata questa curva, più siamo orientati alla crescita. Appena c'è maggior domanda o domanda diversa, noi track creiamo subito la domanda, la, la quantità che serve. Se dovessimo disegnare, diciamo, il contesto dell'offerta, il contesto dell'offerta dell è molto bello, molto interessante da studiare dall'alto, perché la prima cosa è la forza lavoro, qualità, capacità, caratteristiche, mobilità, età, sono tutti elementi che determinano il, la tipologia di forza lavoro di cui un paese, ha, ha, che, di cui paese dispone. Quando noi parliamo di cervelli che vanno, che vanno e che tornano, stiamo parlando sostanzialmente di una roba che è che è importantissima per l'offerta interna, perché la capacità, la, la gente che hai a disposizione determina capacità di fare, di produrre. Se noi non produciamo, poi ricordiamoci che andremo a comprare all'estero e quindi il nostro PIL, si, che viene sottratto al nostro PIL, il, il, le importazioni. Naturalmente poi ci vogliono gli investimenti, le imprese devono investire, devono far lavorare i lavoratori e, e, e i lavoratori devono lavorare in aziende, fanno investimenti. Naturalmente forza lavoro e investimenti messi insieme determinano la capacità produttiva, la capacità produttiva insieme all'energia, le materie prime, qui c'è messo il petrolio, insomma non ci sono solo quelle naturalmente, Entra in una specie di black box e viene fuori l'output industriale. Ora capisco che qui stiamo parlando un po' di industria, naturalmente c'è anche la parte dei servizi che si deve interpretare in modo leggermente diverso, però sostanzialmente diciamo possiamo rappresentarla in questo modo i servizi ovviamente avranno investimenti molto ridotti e l'importanza dello skill, la forza lavoro eccetera eccetera chiaramente bisogna aggiustare le cose e dall'output non saranno camion ma saranno cose diverse comunque l'output è output industriale scorte e questo è l'offerta interna e qui ent entra il primo elemento chiave la disponibilità di capitali cioè sostanzialmente per fare investimenti ci vogliono i capitali e per fare, per avere capitali, dove li troviamo i capitali? Per un'impresa è normale cercare capitali eh, e in, in Italia avviene così, è avvenuto sempre in questo modo, l'imprenditore mette un po' di soldi suoi e poi chiede i prestiti alle banche, cosa abbastanza normale. Però è un mercato dei capitali che, che in certi momenti non funziona molto bene, e negli Stati Uniti il mercato dei capitali è molto diverso dal nostro, è un mercato dei capitali che è orientato verso l'allocazione di capitali verso le imprese attraverso i mercati, attraverso il mercato dei capitali, delle obbligazioni, delle azioni. E in Italia invece è molto meno sviluppato e l'Italia è bancocentrica, ancora oggi dipende dalle banche, per cui, per cui le imprese sono attaccate al cordone umbellicale della banca che deve alimentarle. Dobbiamo tenere ben presente questo per valutare bene quello che stanno facendo gli Stati Uniti è quello che stiamo facendo noi, perché siamo diversi, diverso è il modo di far giungere capitali alle imprese quando ne hanno, quando ne hanno bisogno. Offerta interna. Allora è chiaro che, come per magia, rappresentiamo la domanda e l'offerta, la domanda e l'offerta si incontrano e si incontrano in un punto, scusatemi, e si incontrano in un punto di equilibrio che è un equilibrio di quantità, cioè di PIL. La domanda che ci dobbiamo porre è questo punto di equilibrio, perché noi in realtà osserviamo solo il punto di equilibrio, non l'intera curva, noi non vediamo la curva, noi vediamo il punto di equilibrio. Il punto di equilibrio è il PIL e il livello dei prezzi. Il PIL e il livello dei prezzi è il frutto del punto di equilibrio fra domanda e offerta. Perché tra domanda e offerta c'è sempre un punto di equilibrio, chiaramente, e si determinerà per una quantità. La domanda è la quantità che per natura si sviluppa. Sarà una quantità di piena occupazione? Se la risposta è no, naturalmente abbiamo un problema microeconomico, cioè un eccesso, un, ecce un tasso di disoccupazione troppo alto, oppure evidentemente un livello dei prezzi che può essere giudicato troppo alto o troppo basso. Quindi immaginate che quello che noi vediamo, nei dati che vediamo quando si parla di PIL, eccetera, eccetera, noi guardiamo, e di inflazione, noi guardiamo il punto di equilibrio. Un punto di equilibrio che, la politica monetaria e la politica fiscale cerca di spostare verso destra, cioè di generare crescita per fare occupazione. Quindi politica monetaria e politica fiscale cercano di spostare il punto di equilibrio verso destra. Ora vi faccio vedere, eh, questa è una, una mappa presa dal, eh, dal sito del Fondo Monetario Internazionale, vedete che c'è il link in fondo, Uh, il Fondo Monetario Internazionale è, è, è, è, cosa fa? Fa questa, questo, questa mappa in cui si vede la crescita del mondo. Nel 2007 il mondo è cresciuto del 5,6%. Cosa vuol dire il mondo è cresciuto? Il prodotto interno lordo del mondo è cresciuto del 5,6%. Quindi il reddito delle persone nel, nel, nel mondo è cresciuto del 5,6%. Il colore scuro è quello uh, come dire scusate, il colore verde eh, vedete il verde più scuro tra 6 e il 10%, poi c'è il verde ancora più scuro che è oltre il 10%, lo troviamo per esempio in Cina, siamo nel 2007, l'Italia è come al solito in zona abbastanza, abbastanza di bassa crescita, ma non solo l'Italia, vedete anche la Francia, per esempio la Germania è già messa meglio in termini di colorino. Guardate questo è il 2007, questo poi è il 2009. Il 2009 è stato l'ultimo anno di grande difficoltà dell'economia. L'economia mondiale è diminuita del meno 0,1%. È stato un anno critico, una crisi finanziaria enorme, grande che ha determinato a livello globale, vedete che il colore è cambiato, a livello globale ha determinato una diminuzione del reddito del, del meno 0,1%. Quando diminuisce il prodotto interno lordo ci sono più problemi di occupazione naturalmente, e quindi in qualche modo in varie aree, come vedete, questo problema si è particolarmente sentito. Ricordiamoci questo numero, eh? meno 0,1 nel 2009, un anno terribile, meno 0,1%, l'anno dopo più 5,4% perché questo è il ciclo economico, il ciclo economico è qualcosa che sappiamo già come va a finire, se no non si chiamerebbe ciclo, cioè, è banale, si chiamerebbe giù o si chiamerebbe su, e invece si chiama ciclo, perché si chiama ciclo? Perché oscilla, quindi quando c'è un meno 0,9, poi dopo c'è un più 5,4, ci sta, 2010, nel 2018, la, il mondo è cresciuto del 3,6, nel 2019 le previsioni aggiornate, attenzione a ottobre del Fondo Monetario Internazionale, è più 3 e ora naturalmente Rulino i tamburi, come andrà il 2020 e che cavolo ne sappiamo? Non lo sappiamo naturalmente, eh? a ottobre, pensate a ottobre del 2019 il Fondo Monetario diceva che il mondo sarebbe cresciuto nel 2020 del 3,4, stanno per uscire, proprio in questi giorni il 14 arriva la previsione del Fondo Monetario Internazionale, quindi verranno aggiornate le mappe e scopriremo cosa dice il Fondo Monetario Internazionale della crescita mondiale del 2020. Vi ho, fatto, vi ho citato il numero meno 0,1 per dire, oh, meno 0,1 è, è un numero in un periodo veramente drammatico, ma chissà come verrà fuori il 2020 in queste previsioni. Attenzione che il 2020 è l'intero anno 2020, la previsione è l'intero anno 2020, quindi se anche questo trimestre dovesse essere un meno 5, non è detto che l'anno si chiuda a meno 5, potrebbe chiudersi peggio, non c'è dubbio, però potrebbe anche chiudersi meglio. Quindi attenzione stiamo parlando della crescita dell'anno 2020 e non del singolo trimestre. Quindi rullino i tamburi, vedremo, vedremo che cosa succede. Nel 2021 il Fondo Monetario Internazionale eh, prevedeva un più 3,6, ma adesso vediamo, vediamo perché che cosa noi dobbiamo andare a vedere con attenzione. Dobbiamo andare a vedere che cosa pensa il Fondo Monetario Internazionale del 2021. Vi ricordate? Meno 0,1 più 5,4. Nel 2020 sarà meno 3, faccio un numero qualunque, non ho la più idea, meno 4, e nel 2021? Questa è la domanda, molto più importante del 2020, eh? che il 2020 sia negativo è scontato, è il 2021 che è più importante, è il 2022 che è più importante, perché il ciclo economico è un ciclo economico. Paul Samuelson, che è un premio Nobel, definisce il ciclo economico in modo davvero molto simpatico, è un'oscillazione del prodotto nazionale, del reddito e dell'occupazione che di solito dura tra 2 e 10 anni, insomma. Contrassegnata da una diffusa espansione o contrazione in molti settori del sistema economico. Questa è la chiave della, della, della, della cosa, molti settori del sistema economico fanno recessione, quindi tutti insieme devono andare male, altrimenti non si genera ovviamente una, un, un, una, una oscillazione dell'intero prodotto nazionale. Quindi bisogna vedere, bisogna stare attenti prima di fare previsioni perché i settori, i settori sono importanti. Vi faccio vedere questo dato fresco fresco, è l'indice, sapete in economia eh, il, il prodotto interno lordo esce con ritardo, quindi noi non sappiamo, sia il, il, il macroeconomista è in questo momento al buio, non ha la più pallida idea di come sia andato il primo trimestre dell'anno, non lo sa, semplicemente non lo sa. Quindi è chi, e, e quando lo saprà? E eh, lo saprà tra un po', quindi è chiaro che si, si naviga al buio, allora si cerca di avere degli indicatori anticipatori. Uno di questi indicatori è un, un sondaggio che si chiama Purchasing Manager Index eh, che sostanzialmente è un'intervista, un sondaggio fatto ai direttori di acquisto delle aziende. Questo, in questo caso la direzione di acquisto delle aziende mondiali. Vedete che eh, abbiamo il precipizio, nel senso che un valore sopra 50 vuol dire che si sta crescendo, e si cresce, cioè scusatemi, si crescerà. Un valore sotto 50 vuol dire che si rallenterà. Quindi noi siamo in questo momento in una situazione un po' delicata, il composite è un 39,4. In particolare il tracollo avviene nel settore non manifatturiero, ora poi vi dirò che cosa vuol dire settore mani non manifatturiero, il manifatturiero tutto sommato come vedete ha a livello di marzo naturalmente mantenuto una sua, come dire, non è, non è tracollato, però il non manifatturiero sì, vi faccio vedere rapidamente cosa vuol dire il manifatturiero, questa è una cosa che ho scaricato stamattina da questo istituto per il Supply Management Institute che è quello che produce i PMI ufficiali, poi ce ne sono ovviamente tanti stimati da società private, eh, vedete che c'è proprio una, una, un accenno al tema del coronavirus pandemic eh, shocks in global energy market, che ha impattato tutto il settore manifatturiero, ci sono state sei big industry eh, che sono rimaste forti, in particolare food, beverage e tobacco, products, eh, seguiti da chemical products, quindi attenzione, i settori sono importanti, non tutti andiamo nella stessa direzione. Pensate che dei 18 settori manifatturieri 10 hanno riportato crescita in marzo. Ora attenzione che questi sono fonte Stati Uniti, quindi sai, siamo ancora forse in una fase appena iniziale, però, vedete quali sono i settori manifatturieri di cui stiamo parlando, eh, che in qualche modo mantengono a marzo ancora un qualche tenuta, danno un'idea di qualche tenuta. I non manifatturieri invece sono, quei, sono questi elencati qua, eh, siamo sempre in marzo, quindi attenzione è il dato di fine marzo, e quindi health care, social assist, assistance, real estate, rental and leasing, public administration, utilities, finance and insurance, and Insurance construction, and Management companies, eccetera eccetera. Come vedete questi sono arte, entertainment, transportation eh, e così via scientific and technical services, mining, quindi il settore non manifatturiero non è l'agenzia di viaggi e basta, il settore non manifatturiero è un settore molto rilevante, e molto importante. Questo era per interpretare questo dato che naturalmente è un dato aggregato poi ci sono le varie industry performance. Allora arriviamo al dunque, se voi prendete un qualunque libro di economia ci dicono che l'economia, il ciclo economico esiste ed è un ciclo, è un ciclo che ha delle motivazioni profonde eh, che sono connesse all'essere umano sostanzialmente, ci sono periodi in cui, attenzione questa è una semplificazione didattica, domanda e minore di offerta cosa vuol dire? Vuol dire che sugli scaffali le imprese hanno messo troppa roba e questa roba tendenzialmente non viene domandata. In questo momento chiaramente c'è un rallentamento, perché? Perché se la domanda è meno dell'offerta, è chiaro che l'impresa tenderà a ridurre la produzione, a non pagare gli straordinari, cercherà di adeguarsi alla nuova domanda. Ma nel fare questo si alimenta un processo di demoltiplicatore del reddito, perché naturalmente ciascun lavoratore al quale non paghi lo straordinario non andrà in pizzeria e così non compra l'orologio e, e roba del genere, non va in vacanza, quindi abbiamo un una moltiplicatore, qui in questo caso negativo, demoltiplicatore del reddito, che ci fa arrivare al punto in cui il prodotto interno lordo non cresce più, quindi attenzione qui c'è scritto PIL percentuale, vuol dire variazione, sempre variazione, quindi qui rallenta la crescita e poi arriva la zona rossa, siamo in recessione, tecnicamente sono due trimestri consecutivi di segno meno nella crescita, quindi di due trimestri consecutivi, per dire che siamo tecnicamente in una recessione, è un discorso convenzionale naturalmente, Vediamo il momento nel quale arriva un minimo ciclico, il fatto è che ci sarà il minimo ciclico, questa è la certezza assoluta che noi dobbiamo avere, cioè cosa vuol dire il minimo ciclico ci sarà? Ci sarà un punto nel quale la diminuzione del PIL si ferma e comincia ad averci diminuzione sempre inferiore, sempre inferiore diminuzione finché non arriveremo a ritornare positivamente. C'è un meccanismo economico che si chiama moltiplicatore del reddito che parte dal fatto che le imprese hanno svuotato i magazzini, finalmente l'imprenditore vede il magazzino vuoto e dice oh finalmente, cioè, finalmente un corno, se c'è il magazzino vuoto non vendi nulla, quindi appena spilla il telefono dice ma che ce l'hai 10 computer, quello dice no non ce l'ho, aspetta che in produzione. Il tema naturalmente è quello del minimo ciclico, il minimo ciclico è un punto nel quale ci sarà, che, Diciamo che l'economia ha quelli che possiamo chiamare, e oggi proprio il caso di dirlo, gli anticorpi, per cui quando esagera c'è una tendenza a ridurre l'importo del magazzino in eccesso, cioè arrivare all'eccesso fino ad arrivare ad un eccesso. Questo eccesso comporta che sarà un eccesso di carenza di capacità produttiva che naturalmente sarà sostituita non appena la domanda è maggiore dell'offerta, quindi anche se è poca ma è maggiore dell'offerta, Innesca quel meccanismo di ricostruzione della crescita economica. Quindi il ciclo economico si presenta tipicamente così. È chiaro che poi se lo guardiamo dal vivo non è proprio così elegante, però il tema è questo. Quindi esiste un massimo ciclico, un minimo ciclico, un massimo ciclico, un minimo ciclico. Il compito della politica monetaria è della politica fiscale, è quella di riuscire a rendere il meno ampio possibile questa oscillazione. Perché meno ampia possibile? Perché in questo modo c'è più certezza, la certezza aiuta la crescita, la disoccupazione quando c'è non è devastante, non si arriva al meno 25, ma si cerca di stabilizzare il ciclo. Non è possibile evitarlo, in, nelle economie pianificate si provava proprio ad evitare il ciclo economico. Cioè la pianificazione aveva come obiettivo quello di determinare una crescita sostenibile nel tempo, ma si è visto che questa cosa dava degli effetti collaterali eh, che erano naturalmente legati alla capacità poi di competere, la, la, la, la forza dell'innovazione, la forza della competitività. Insomma, è chiaramente il tema. Quindi più siamo. Diciamo, se volete, liberisti dal punto di vista economico, più abbiamo cicli economici ampi. È inevitabile. Questo è assolutamente inevitabile. Infatti, il ciclo economico americano è molto più ampio. Quindi abbiamo questa alternanza di, di ciclo economico. Gli acquisti dei consumatori diminuiscono bruscamente. Ecco, attenzione a questa frase: eh. gli acquisti dei consumatori diminuiscono bruscamente. Le scorte di automobili e di altri beni durevoli aumentano imprevedibilmente. Im la imprevedibilità è importante. Eh. Non c'è. Recessione economica prevedibile perché se fosse prevista naturalmente non ci sarebbe, quindi è sempre imprevista la, la recessione, sempre perché se fosse prevista non ci sarebbe. Man mano che le imprese reagiscono riducono la produzione, il PIL reale diminuisce, reale vuol dire al netto dell'inflazione, diminuiscono anche gli investimenti delle imprese, la domanda di lavoro diminuisce prima si riducono gli orari, poi si seguono i licenziamenti, aumenta la disoccupazione, a ridursi della produzione calano la domanda e l'offerta di materie prime e i prezzi di esse crollano i profitti delle imprese diminuiscono bruscamente. Questo è quello che si avvita, diciamo così, nel periodo che ci porta verso la recessione. Vi faccio vedere un grafico vero, questo è l'andamento della crescita del prodotto interno lordo americano, vedete che è scritto nel grafico a sinistra, le recessioni durano poco, ma sì, perché vedete, minimo ciclico e si ritorna su, minimo ciclico e si ritorna su. Minimo ciclicone, qui siamo nel 2009, guardate che l'America ha fatto meno tre e mezzo nel 2009, un, un, un numero pessimo, pessimo. Chissà cosa ci riserva, quale sorpresa ci riserva il PIL americano dell'anno 2020, attenzione, no? questo è anno su anno, quindi è molto smussato, se no sarebbe molto più volatile, vedete che dopo il 2009, track, siamo tornati qua, ed ora eravamo in una situazione di crescita tra l'1 e il 3 con delle oscillazioni molto modeste. Se però noi guardiamo il prodotto interno lordo come valore, cioè come, come quanto prodotto interno lordo c'è ogni anno in termini di dollari, diciamo, vedete che il prodotto interno lordo tende a crescere praticamente sempre, salvo nel 2009 dove si nota un pezzettino piccola riduzione che poi è stato rapidamente recuperato. Vedete questo è il PIL reale in termini senza inflazione e questo è quello con inflazione. Quindi il ciclo economico si misura con le variazioni, se noi guardiamo questo, questo lo vediamo crescere sempre salvo qualche momento in cui si nota quel meno 3, eccolo qua. No? ok? Quindi noi sappiamo cosa succede dopo, quindi tutti gli economisti sanno che c'è un minimo ciclico e che dopo ci sarà una ripresa.